Perché ehm, mi ha molto incuriosito un, un film che hanno realizzato uh, due, due giovani: uno un produttore indipendente e l'altro è un regista, l'altro è un artista e un musicista. Adesso lo presenteremo meglio. Di San Filippo del Mela, in provincia di Messina, che si sono cimentati in un film ambientato nel 1944. cioè È, è, è difficile intanto fare un film di finzione, poi realizzarlo in costume. E quindi ci faremo raccontare da loro questi 150 costumi che hanno realizzato le sarte messinesi e di paese per questo film, quindi un coinvolgimento corale. Il film deve ancora essere presentato, mi ha molto incuriosito e quindi oggi proporremo sia il backstage che il trailer. Tra l'altro, un film che ha richiesto un lungo lavoro eh sì, oltre che, che è faticoso, sì, sì, sì. Eh, grandissimi coinvolgimenti. Quindi, ci faremo raccontare tutti questi dettagli. Possiamo controllare se funziona il collegamento Magari. e poi li presentiamo eh, ufficialmente in FM. Dovrebbero essere, eccoli, Federico Maio e Carmelo Cambria. Si buongiorno, sentite? ragazzi. Oh, buongiorno, io sento voi. Perfettamente. Sì, sì. Ok, vi sì, sentiamo sì, io entrambi. Sento bene. Quindi Tre secondi e, e vi presentiamo ufficialmente. Dateci tre secondi. Ed eccoci rientrati su Radio Vancinarde Cinaro e Deliana Chiavetta come ogni martedì, di quelli però normali, con Open Day Cinema. E allora ecco che raccontiamo un cinema decisamente made in Sicily. Sono collegati con noi in diretta ehm, Facebook, quindi possono vederli anche nella nostra diretta e ci piace molto immaginare la diretta in mondovisione. Non sto esagerando perché comunque abbiamo i nostri ascolti anche dall'America. Dall Federico Maio e Carmelo eh, Cambria. Eh... Ben arrivati su Radio In. Ciao a tutti. Buongiorno. Ciao. e Grazie ragazzi per, eh, per aver accolto il nostro, il nostro invito per parlare di questo progetto ambizioso, coraggioso voglio mettere tanti aggettivi eh, perché veramente mi ha, mi ha molto preso e mi ha entusiasmato Un saluto anche il, la vostra detta stampa eh, Nadia Maio ehm, e quindi ragazzi adesso rientreremo eh, in, in FM eh, Liana... siamo, siamo già siamo... in FM ah, okay. <ride> Un attimo di confusione Benvenuti ragazzi Allora Grazie, raccontateci duemila certo. passi, duemila passi sì. Esatto, in, in dialetto diciamo esatto. Vabbè lascio la parola a Federico che eh... Sicuramente ve lo racconterà meglio tutto il film, visto che l'ha scritto e diretto lui stesso. Vai Federico. 2000, pa 2000 passi, che sbaglio pure io. 2000 passi è questa storia appunto, tra virgolette, dei nostri nonni. È molto romanzata, come dico sempre, perché comunque a noi ci piace anche mettere del nostro, fare un po' di... diciamo. Dare quel tocco artistico anche alla storia, perché se fosse un. Cioè noi non vogliamo fare documentari, vogliamo fare comunque film che presentino un messaggio e diano un racconto. E questa storia, appunto, di questi soldati che scappano da, diciamo, dalla Repubblica di Salò e cominciano a camminare a piedi per, per provare a tornare a casa, perché appunto non sapremo se torneranno. Eh, in questo viaggio ne succederanno di tutti i colori, eh, tra cui appunto l'incontro con una ebrea, eh, il, diciamo, il tentato salvataggio. Dopodiché, eh, cioè, durante questa storia in Sicilia ci saranno tutti i parenti, gli amici che aspettano, eh, la ragazza di uno dei soldati verrà circuita da un signorotto questo è un po' allora fra pochi minuti un signorotto vedremo. del paese eh, diciamo sì. Carmelo, eh, fra pochi minuti vedremo sia il trailer che sì. il, il backstage, quindi eh, avremo, avremo due clip eh, dal trailer, eh, perché eh, secondo me è più aderente al racconto di, di Federico. Eh, eh, Carmelo, prima di, di switchare vorrei, eh, vorrei che tu raccontassi questo travaglio di sei anni, eh, anche come produzione indipendente, avete, ho visto che avete utilizzato anche un crowdfunding, eh, per, per, per un lavoro che comunque ha richiesto un grande sforzo sia economico che soprattutto sì. di, di realizzazione e di produzione, tu non ti sei intestato questo onere di produrlo Beh sì, praticamente è durato sei anni perché subito dopo il nostro primo film nel 2017 Federico diciamo, ha scritto la sceneggiatura e ce l'avevamo lì, pensavo. Non immaginavamo che potesse costare così tanto, che potesse costare tanta fatica soprattutto, eh, però ci siamo intestati e diciamo che dopo sei anni, eh, con soli i nostri sforzi, perché sì, abbiamo fatto un crowdfunding che, che purtroppo però non è ben riuscito, abbiamo raccolto veramente poco, eh, con qualche patrocinio diciamo, di qualche comune, fra cui San Filippo del Melo e Montalbano e Licona in prima linea, siamo riusciti alla fine a portare avanti il film, ma la maggior parte diciamo, del budget lo abbiamo messo noi come ventitresima strada, appunto lavorando e mettendo da parte il budget da dedicare al film. Poi tanti anni di ricerche per, per le divise, ricerche storiche, ricerche sui mezzi, eh, sui luoghi, un sacco. Eh? Eh, diciamo, ma... Questi anni sono serviti a questo. Sono Ci volevamo... assolutamente consapevole. Ci potevo volere un po' di meno perché magari il, molto è stato il tempo perso per la burocrazia perché veramente ci sono, cose, ci sono cose che sono veramente… Cioè io avevo 24 anni, 25 anni quando ho scritto il film, ora ne faccio 31, <ride> quindi immaginatevi cosa vuol dire… <ride> è bella questa, testa, questa. Testa. e questa è un po' sì. un, una cosa che raccontiamo sempre quella tenacia, quella caparbietà, quella forza di volontà che non deve mancare soprattutto in una fase iniziale di una carriera così complicata dove eh, non è semplice trovare qualcuno che crede in te e che ti mette in mano un sacco di soldi perché poi servono esatto. veramente tanti per poter realizzare un lavoro S di questo tipo speriamo che da ora in poi non dico che sia in discesa ma almeno in pianura eh, dico, Ma ragazzi, noi ve lo no, auguriamo questo... sorrido perché ho a che fare ogni giorno con quello che state raccontando Queste e quindi dinamiche. so quante difficoltà ma soprattutto eh, quello che mi sento di dire è avere veramente capa dura e andare avanti senza mai scoraggiarsi soprattutto perché avete realizzato un lavoro davvero importante ma, ma posso vedere ma questo, questo trailer certo. per favore? ok, io così come tutti i nostri ascoltatori di radio in che possono andare immediatamente sulla pagina facebook della radio se non potete farlo adesso la diretta rimarrà lì anche nei prossimi giorni nelle prossime ore potrete vederlo in qualunque momento nel frattempo spazio alla musica con i banana rama ed ecco qui vediamo insieme il trailer dai credo sia superfluo e totalmente inutile dire che se non mi raccontate quello che è successo sul camion nessuno Tornerà A destinazione vivo! Chiaro! Fine! Fine! Fine! Ti sei decisa a lasciarlo quel morto di fame? Benito, buongiorno! Buongiorno Margherita! Potresti anche essere più delicato. Sono sempre una carusa zita io. Ma tu lo sai che i soldati in guerra sono come gli animali? Ti manca Sofì? Io zito sono. Come può mancarmi un'altra ragazza? Ma mio fratello è vivo ancora. Dov'è mio fratello? Non lo so, Nicola. Aveva i miei per figli. E usavo Dio un sonno e scampolo e Che novità ci sono? Cose gravi. Sono stati catturati dai tedeschi, ma in prigione non ci sono mai arrivati. La cosa brutta che gli cercano i tedeschi. E si trovano! E si trovano. I sent my steps today. Gesù insano. E vedremo se hai padre. Ammazzo perché io non sogno con la mattina! Benito a Margherita e Don Vito Santa Fania Passaro! Cosa sta pastola a Monin? Hai divini Don Benito! È un signore che mi è Io te l'ho voluto bene sempre! Sei tu che non mi ha voluto mai aprire la La ragazza si chiama Sofia, è un'ebrea francese di 23 anni. Ma per forza con noi la dobbiamo portare se la lasciamo qua. ma che cazzo di? Non mi sento tranquillo, lo vuoi capire Lo sangue che vedo è quando mi pungo con l'acqua, non ammazzo le persone. How my territory i yeah. my tanto io non è contenta carriola non essere a Firenze Le... Eccoci tornati, eccoci da tornati in diretta, eh, sì sì, questa Venus che ci ha accompagnati qui in radio, mentre in realtà in streaming su Facebook abbiamo visto eh, più, più che un trailer è una presentazione un po' più ricca, no? Perché ti permette di entrare eh, nel cuore del film rivediamo anche i, no eh, I nostri qui, eh, Federico e Carmelo, ragazzi. Ma intanto complimenti eh. anche per il trailer, ragazzi, montato bene, con... Eh, anche le, le scelte grafiche che accompagnano il tutto. Le lavorone, lavorone. Grazie. Grazie. Eh, c'è sì. cura, c'è tanta cura e questo mi piace molto ehm, sottolinearlo eh, e poi i contenuti, un film che racconta la follia della guerra ma anche la forza, dell'amore, e della passione leggo testualmente dal, dal comunicato che, che mi ha mandato Nadia e, è veramente un cast anche ben selezionato, ben scelto questo ovviamente Federico mi consente anche poi di eh, fra qualche minuto di far vedere il, il backstage che è poi quello che mi appassiona di più il dietro le quinte di un'opera filmica. Ecco raccontaci sì. un po' questo coinvolgimento corale sia della popolazione ma anche e soprattutto di, di attori in erba e professionisti. Allora nel mio cinema diciamo già il secondo film eh, spesso mi viene criticato anche magari dal trailer che la recitazione sembra un po' teatrale ma in realtà io la scelgo così perché intanto il modo di parlare delle persone che abbiamo coinvolto è quello cioè loro non stanno recitando molti sono proprio in quel modo e quindi eh, questa è questa la cosa bella perché tu porti la verità nel, poi nella, nella pellicola diciamo tra virgolette e il cast appunto tra professionisti e attori appunto che appena hanno iniziato da pochissimo la prima esperienza si amalgama in questa maniera perché c'è l'attore magari professionista come può essere un Rubel Amalfa o un Rosario Popolo che spinge l'attore magari non, pro non professionista che è come può essere un, un, sì, un Antonino De Gaetano che ha la sua primissima esperienza e, e questa cosa qui funziona, perché, il, perché l anche l'attore non protagonista, riesce, non professionista riesce a far uscire fuori quelle emozioni che magari solitamente non avrebbe il coraggio di, di far uscire. E poi a me piace, perché noi facciamo questo cinema un po' artigianale, perché purtroppo non abbiamo tutto questo budget, e quindi ci sta, cioè per me, per me è il mio cinema, poi può, essere, può piacere o meno, ecco. Ma e ora quali saranno i prossimi passi? Ne avete mossi 2000, qual è il? Carmelo, <ride> il 2001 di distribuzione, passo? no? Beh, adesso ci stiamo concentrando soprattutto sulla prima che sarà a Pace del Mela il 21, il 21. di gennaio. Si siete tutti invitati, ovviamente, Grazie. quindi potete venire. Grazie cari. <ride> e, e niente, dopodiché vedremo di portarlo in qualche altro teatro e dopodiché al cinema. Speriamo, stiamo prendendo degli accordi con alcune distribuzioni delle quali ancora non posso dire nulla, però speriamo in una distribuzione siciliana ma anche nazionale, perché noi internazionale, comunque eh, Malamuri è arrivato fino in Canada, questo qui speriamo che faccia ancora più strada. Ce l'auguriamo davvero. Anche, per, anche perché diciamo tecnicamente è a un livello nettamente superiore. Sempre. Eh, me. sempre se piace, sempre si piace. se piace, <ride> ovviamente. <ride> abbiamo, abbiamo promesso prima di farvi vedere anche delle immagini legate al backstage, allora co come sempre ci concediamo uh, spazio per la musica. Per chi ascolta la radio, arrivano le note di Jennifer Page con questa crush che ci riporta alla fine degli anni 90. Mentre noi possiamo guardare insieme la pagina Facebook di Radio In. Ed è qui. Che ci prepariamo a guardarle, queste immagini di backstage e vediamo cosa c'è dietro. Questi 2000 passi, sulla ragazzi, ci sentite? Sì. Riuscite a vedere anche le immagini? Sì, sì, sì. Ok, così potete anche un po' guidarci. Sì, sì. Ok. Dai, chi ci racconta questo backstage? Qui dove siamo? Allora, qui, qui a Parco Gialari che ci ha ospitato. Questi invece... È un... tutto quanto, sì, I nostri servizi... I vostri mm -hmm. reparti, guarda, no? La sartoria, la farmacchinaria, è bellissimo. Sì, esatto. vera, e questi sono i vicoli dei paesi dove abbiamo un po' fatto le riprese qui è Montalbano qui Montalbano nel bosco sì, a sì. che trucca la nostra attrice principale sì, eh, la nostra officina la protagonista siciliana quanto e mi fanno tutto impazzire queste da zero. è bellissimo no, quello ma... che vedete qui è, tu, è tutto quanto costruito da zero eh? non, non gli esterni ma gli interni Lettura. gli interni neanche i muri sono veri tutto, tutto no, voglio dire adatto. Eliana lo abbiamo detto tante volte un film in costume e rievocare determinati momenti storici richiede veramente tanta tanta cura eh, nostri che... effetti speciali potete vedere <ride> non c'è trucco non c'è finzione come diceva qualcuno <ride> Ma che bravi, è bello anche questo incontro generazionale tra attori navigati eh, di, di teatro e giovani leve... Eh, questo è un camera car un po' improvvisato no ragazzi? Sì sì <ride> tutto, eh, un bel stage, eh, tutto molto è bellissimo che forza. è bellissimo quanta forza Questi... che dà questa cosa perché avere budget illimitati e avere gli strumenti perfetti per realizzare un determinato tipo di movimenti di camera tra virgolette è facile riuscire con coraggio anche creatività inventiva eh, a fare ad ottenere un effetto quasi uguale però con uno sforzo molto più grande non ci ci dice soltanto che vi dobbiamo fare un sacco di complimenti. Ma sì, ma poi è bello anche il clima, questo è fondamentale quando c'è un regista che sa veramente tenere un cast, un produttore eh, come Carmelo che sicuramente sarà stato sempre presente a seguire ogni fase, ogni scena del piano di lavorazione. Tranne, tranne il primo periodo perché purtroppo ero in quarantena per il Covid, Beh, le prime certo. due settimane. il ma poi, classico di questi sì. anni. Dobbiamo, dobbiamo, tornare, alla radio. dobbiamo tornare alla radio perché è finita la canzone. Esatto. Eh, abbiamo visto delle immagini che ci hanno dimostrato ancora di più quanto lavoro c'è dietro 2000 passi. Ricordiamo eh, che ci sarà questa prima eh, fra pochissimi giorni e dopodiché ci risentiremo appena <ride> ci potrete dire dove potremo andarla a vedere al cinema. Rimaniamo così? Vi possiamo strappare questa eh. promessa? Io vi, io vi chiedo di venire anche al teatro adesso alla prima perché attualmente di cinema non, non abbiamo grandi notizie e quindi di conseguenza anche per un po' respirare un attimino Carusi perché... <ride> Senti, eh, Eliana, prima, prima che li congediamo fammi ricordare un attimo un piccolo profilo eh, di, di Federico, uh, intanto diceva è la sua seconda opera, Quello la prima in Malawi... Assolutamente, come la pubblicità, come dopo vuoi. La pubblicità. Come vuoi. Se loro vogliono... Potete rimanere... rimanere con noi qualche altro istante? Quanto volete. Eh, <ride> <Okay. che bello. ride> allora abbiamo i consigli di Radio In Grazie. e poi torniamo ancora insieme a Federico Maio e Carmelo Cambria. I consigli di Radio In. Per chi ancora non lo sa, la dodicesima nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La dodicesima nota, per noi di Radio In, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Guarda che meraviglia, senti che spettacolo, è arrivata Sky Glass, molto più di una tv, perfetta fino all'ultimo pixel, con un miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass, 43 pollici a 11,90 al mese, anticipo di 25€ euro, anziché di 125€, euro. solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in viasciuti 68, domenica aperti. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverà incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa Firmati Casanova. consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via Generale di Maria83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo, se non vuoi perderti le ultime promozioni. Seguici sui social. Brava, l'immobiliare che mancava. Donnino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Radio In, la voce della tua città. Eccoci tornati, ritroviamo adesso i nostri contatti. Vediamo, abbiamo bisogno di Carmelo e Federico per poter tornare a parlare con loro che non li vediamo. Ok. Siamo qui. Eccoci Eccoli. qua, ecco Alla che ci siamo ritrovati tutti quanti. Dicevamo. Eh, forse avete le camere spente? No, io no. No, io acceso anche. Erano sfuggiti da qualche parte, adesso vi ripeschiamo. Nel frattempo, tu, Ivan, ci volevi fare fare un piccolo viaggio nel. Sì, perché no, infatti, beh, è giusto omaggiare... Doveroso <ride> se, se, Anzi, un po che non l'abbiamo fatto <ride> prima. Su questa storia dei registi, mm, e eh, dovete sapere, c'è gente che ha passioni fetish, Però <ride> Ivan ce li ha per i registi. No. <ride> ha una passione. No, no, no per, non per... le è. però, lui quando sente la parola regista. Penso, va ma in perché brodo penso in che è un mestiere veramente complicato, difficile, ci vuole tanto studio, tanto. Eh, tante esercitazioni, tante notti in sonni, no eh, Federico? E, e mi piace sì. molto mh, quando ho ricevuto appunto la, la scheda del, del regista, eh, lui è un figlio d'arte perché comunque è nato a Barcellona Pozzo di Gotto, è figlio di artisti, la mamma è attrice, il padre è musicista, quindi in una casa dove veramente l'arte e la musica hanno, avevano, hanno il sopravvento, eh, ma soprattutto... Ti sei molto appassionato anche di fotografia che poi si è trasformata in videografia. Ecco, mi è piaciuto anche questo termine che hai utilizzato. E quindi il contesto sicuramente ha influito nella tua formazione, Federico. Sì, anche se contrariamente a quello che si pensa non ho avuto spinta da parte della famiglia perché ovviamente essendo una famiglia normale, anche se sono artisti, tutti pensano sempre di, che ti devi cercare un lavoro più... più... <ride> Poi, poi ovviamente quando hanno visto Malamuri, cioè nel senso tutto il discorso che c'è stato anche dietro a Malamuri, hanno capito che forse, non ti dico che uno deve arrivare tipo alle stelle, però quantomeno si può un talento. Eh, porta, portare, portare avanti. E quindi di conseguenza... se una detto cosa che non si possa arrivare alle stelle? Magari eh, capiterà anche <ride> quello. Ma scherzi. Beh, io ho appena visto al cinema... The Fabelmans, cioè, quella è una storia veramente che, che, che si può modulare su tanti giovanissimi talenti, è un po' l'autobiografia di Spielberg, eh, lui ver era veramente un ragazzino che viveva in contesti complicati. Eh, e poi hai visto che cosa ha fatto, cosa, cosa non ha fatto. Eh? Eh. Eh? Torniamo, torniamo, anche, torniamo anche in radio. Abbiamo ascoltato Anger Never Dies, anche questa colonna sonora di, di altri film, ma noi siamo concentrati quest'oggi soltanto su Duemila Passi. Attendiamo questa eh, prima ufficiale che si terrà il giorno 21. Sì. Uh, c'è qualcosa da dover fare per poter partecipare alla prima? Così facciamo questo invito e non so se c'è da registrarsi da qualche parte o ci si può presentare direttamente. No, potete acquistare tranquillamente i biglietti online sul nostro sito nella sezione 20 eh, per i giorni 22, 23 e 24 qual è il sito? Per... Eh, che è la casa di semplice Polizia. semplice sì okay. esatto scritto tutto a lettere ovviamente con due eh... solo una curiosità Carmelo perché ventitresima sì. strada? Eh, guarda io lo so però <ride> Se... lascio rispondere a Federico ah, perché ecco. <ride> praticamente lo dice sempre lui Diciamo è la strada dell'arte, però Federico, dillo okay. tu che lo dici molto meglio di me. Dai. Allora, la allora, strada, è, ognuno di noi ha un giorno di nascita ovviamente, io sono nato il 23 gennaio, e quindi la mia strada è quella lì, nel senso quella del 23 gennaio, come se comunque le energie eh, di quella data eh, mi portassero a questa cosa, quindi se ognuno seguisse la sua strada sarebbe sulla strada giusta. Riassumendo, questo bello, mi piace. In, in questa... poche parole, noi abbiamo messo nel nome strada proprio perché ognuno di noi ha una strada e il giusto è percorrerla senza prendere deviazioni. Se tu percorri quella strada, arrivi sicuramente a ciò che nella vita davvero vuoi. Questo io, qui è e io che pensavo fosse un po' come la Fifth Avenue, <ride> lì il, il significato è molto più profondo e mi piace di più ovviamente ci sarà qualcuno che sarà nato nella Fifth Avenue che dovrà seguire quella strada <ride> ma non siamo né io né te e probabilmente neanche Carmelo né Federico lo sono Però altri. glielo auguriamo di, <ride> ci, di, ci sarà anche lì. Di, di aprire la sede della ventitresima strada nella Fifth Avenue, perché no? Dai, eh, non lo so, ci mm, volete andare in un America? No. un un, distacca il... un distaccamento sì ma la sede è sempre in Sicilia la in, sì, in realtà abbiamo questa mission di eh, fare il cinema in sicilia quindi rimanere Bravi. in sicilia è, fra virgolette dimostrare perché comunque è fattibilissimo che anche rimanendo nella propria terra si può fare qualcosa è una cosa difficile come il cinema che comunque qui in sicilia non, non, non è molto presente non è molto presente perché diciamo qualcosa c'è ma non è, presente, non è roma per dire, non è diciamo, lance. diciamo, okay. vengono, vengono da fuori e fanno da fuori, ma da dentro sì, si fa, però sempre come noi, va senza fondi, senza niente. eh Dai, dai, qualcosa sta cambiando, però è vero. <ride> è vero, c'è grande movimento, grande fermento. Lo, di, lo diciamo, lo raccontiamo, lo ripetiamo di puntata in puntata. È e quindi, ragazzi, intanto facciamo il tifo per duemila passi. E, e Appuntamento poi... a Pace del Mela. Il 21 di gennaio, fra pochi giorni, il 23 sarà il tuo compleanno auguri a ventitresima strada la casa di produzione eh, di duemila passi e bravi ragazzi complimenti, complimenti davvero veramente tanto. grazie è grazie. stato un piacere eh, dedicarvi appunto questo questa questa vetrina questo spazio giusto e importante grazie ancora Carmelo Cambria e Federico Maio noi adesso dobbiamo grazie a voi grazie ragazzi ciao noi adesso dobbiamo passare la linea alla redazione le news e poi torniamo insieme altri ospiti un'altra ora di Open Day Cinema su Radio In Radio in, radio in, news, news, radio in, news, news, buongiorno dalla redazione è sbarcato ieri sera con un volo militare all'aeroporto di Pescara il boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo l'arresto avvenuto a Palermo l'ipotesi più accreditata è che il boss venga detenuto nel carcere del